Acqua. Conflitto. Eh, ascoltare le parole eh, o vedere delle immagini. assistere a una a una violenza a una, a una miseria mi deprimono per esempio i mendicanti le persone in difficoltà Michelangelo ah, quello del mare eh, forse il vento Ballerino. Contabile. Il cervo eh, sì, è sempre stato il mio totem. La pianta eh, il gelsomino persiano. Essere un po' troppo testardo. essere molto volitivo, eh, la voce, la, la, essere intonato, la ricerca del tempo perduto, Michelangelo.